Ragazzi, ciao, bentornati alle mie lezioni. Oggi ho, avuto, ho ricevuto una richiesta eh, che mi ha messo un attimo eh, diciamo non in difficoltà, però mi ha lasciato un po' perplesso su da farsi perché eh, io appena, eh, appena qualche mese fa ho pubblicato un corso di armonia eh, completo chiamato corso di armonia applicata per bassisti dove ho cercato <coughs> proprio di chiarire molti aspetti eh, su cui ci sono ancora tanti dubbi, tanti, tante incertezze e tanta confusione. Una di questi sono i cosiddetti modi, scale modali, musica modale, tonale, eccetera. Mi è stato chiesto di fare un po' di chiarezza anche con le lezioni online, visto che eh, per ora sono apprezzate. Scusate il cappello, ma qui da me fa freddo, oggi già. E, e quindi vorrei fare un'altra sezione, a questo punto, passo dopo passo, rivolta non solo a noi bassisti, ma anche a tutti coloro che vogliono capire, nel modo più semplice possibile, almeno io ci provo, qual è il senso della musica modale, qual è il senso di una scala modale eh, e così via. Tutti questi argomenti, eh, perché ripeto, c'è eh, tanta confusione in giro. Leggo a volte eh, notizie un po', cioè spiegazioni un po' complesse, un po' date male, insomma. Cerco nel, nel mio piccolo di essere più, eh, più diretto possibile, infatti secondo me il miglior modo per comprendere la musica e per comprendere questi argomenti l'ascolto, quindi l'ascolto di esempi, come feci eh, con gli intervalli, per esempio. E fa, eh, ascoltare degli esempi, quindi una canzone perché è scritta in donico. E si spiega, si, si cerca di capire, però poi bisogna ascoltare determinati brani per capire anche eh, proprio la sonorità, eccetera. Allora, Oggi è una premessa, quindi ci saranno ovviamente altre lezioni de dedicate, eh, come prima cosa ai cosiddetti modi della scala maggiore. Non mi eh, soffermo sulla storia della musica modale, perché si entra in un mondo proprio nella storia della musica e eh, ci sono dei trattati, dei libri enormi, c'è cioè, di tutto, insomma, non sono certo io eh, indicato per spiegarvi tutto quanto io parto dal semplice parto con la prospettiva che comunque dobbiamo almeno eh, chi suona musica classica eh, probabilmente avrà altre, eh, altri sistemi di studio comunque dal presupposto si, mu si suoni musica leggera comunque musica attuale e il mio approccio per eh, lo studio dei modi e delle scale modali, infatti prima, la prima cosa è capire che c'è una bella distinzione tra le due cose. Allora, eh, un modo, quando si dice ad esempio il modo dorico, il modo eoleo sono modi minori, eh, questo è, da una parte può essere vero perché entrambi hanno eh, la sonorità minore, la terza minore, in modo dorico è un, uh, è un mondo proprio a sé stante, è come eh, quando si dice una tonalità è re dorico, non si dice re minore dorico, re dorico. E intorno a questo re dorico c'è tutto un mondo di, di suoni dovuti agli intervalli che si creano agli accordi, quindi alle successioni armoniche, molto diversi ad esempio da un una tonalità eolia, quindi minore naturale. Eh, vediamo un attimo come, eh, come nascono le scale modali eh, relative a una tonalità, a una scala maggiore. Facciamo mi oggi, allora mi sappiamo che ha 4 diesis in chiave, quindi le note sono mi fa diesis sol diesis la si do diesis Re diesis e Mi Come sapete benissimo, partendo dal secondo grado della scala e suonando le stesse, le, stesse, le stesse note, quindi con le stesse diesis, stesse alterazioni io creo la prima scala modale, quindi fa diesis dorico ne vero fa diesis, sol diesis, la, si, do diesis Re diesis, Mi e Fa diesis. Proseguendo andrò sul terzo grado, suonerò Sol diesis, La, Si, Do diesis, Re diesis, Mi, Fa diesis, Sol diesis e così via. Vi scrivo tutto fino ad arrivare al settimo grado e queste sono le cosiddette scale modali. Allora, innanzitutto per comprendere eh, le sonorità delle scale, parlo di scale ora. Io di solito, o meglio, io all'inizio eh, procedevo nel seguente modo: o facevo un tappeto, ad esempio, proprio con il basso, tipo un Mi a vuoto, facciamo conto di essere in tonalità di Mi minore, e suono le scale, ad esempio dorico e dorica e eolia sulla stessa nota, quindi sulla stessa, eh, sul stesso tappeto, oppure con un pad, un tappeto di mi minore, questo mi, eh, mi minore naturale, quindi mi eolia. È che molti riff famosissimi sono costruiti appunto con questa scala piuttosto che con quella iola. Eh, armonizzando la scala maggiore, quindi torniamo un attimo al Mi maggiore, eh, per chi è un po' mh, ancora indietro con la teoria consiglio un bel ripasso anche con le mie lezioni precedenti, i miei corsi. Comunque armonizzando intanto a triadi, Abbiamo una triade maggiore sul primo grado, in maggiore. Una triade minore sul secondo grado, fa diesis minore. Una triade minore sul terzo grado, sol diesis minore. Una triade maggiore sul quarto grado. Maggiore sul quinto. Minore sul sesto. Le triadi che si formano sulla scala maggiore. Se io aggiungo una terza, un altro intervallo di terza a queste triadi, ottengo l'armonizzazione a quadriadi. Quindi avrò un Mi major 7 sul primo eh, grado. Quindi. Poi avrò un fa, fa diesis minore settima sul secondo, Fa diesis minore settima sul terzo, La major 7 sul quarto. Eh, si, settima sul quinto, Do diesis minore, eh, quindi un accordo minore settima, diesis sul sesto e semi diminuito sul settimo. Allora, se io eh, questi accordi eh, li traspongo in una tonalità di fa diesis dorico, ad esempio, eh, il mio primo grado, il mio centro tonale, non è più mi maggiore, ma diventa proprio fa diesis, minore, settima. Quindi tutto quello che creo sarà eh, in funzione di, di questo accordo, di questo centro tonale, di questa tonica, che il fa diesis non è più mi. Quindi non ha senso, eh, quando si parla di modo, fare un riferimento a una scala maggiore. È vero che si costruisce eh, proprio dalla, da una scala maggiore di riferimento, quindi ha le stesse attrazioni, ma tutte le successioni armoniche, tutte le cadenze, eccetera, eccetera, cambiano. E, quindi vi faccio un bel riassunto nel pdf legato e nella prossima lezione andiamo a vedere il modo dorico e soprattutto differenze tra il modo dorico e modo e olio. Eh, vi dico solo che tanta tanta musica pop attuale eh, non si direbbe ma è costruita proprio eh, con questo modo. Quindi non mi resta che sperare eh, che queste lezioni possano essere utili e comunque che le troviate interessanti e preparare eh, tutto il resto perché eh, sarà un percorso lungo eh, però cercherò appunto di essere semplice e di fare sempre esempi con canzoni, riff, a soli, perché si può usare il mo il, il, i modi, si possono usare sulla melodia quindi una, mel una melodia che tocca delle note di una certa scala modale si, si può usare i modi come successioni armoniche quindi con degli accordi come dicevo prima Oppure per le scale per l'improvvisazione, se mi piace un colore del, del lirio su un accordo maggiore posso suonare la scala liria invece la scala maggiore, ad esempio. Comunque vedremo tutto insieme eh, prossimamente, se vi piace lasciatemi un, un pollice in su, eh, un commento un, un, un, un, un po per qualsiasi chiarimento domanda o critica sono sempre disponibili. Quindi al prossimo video!